Ecco, sono qua in questo momento, in questo momento epocale, in questo momento storico per sostenere, per usare il potere che mi è stato dato per sostenere. Sapete benissimo, molti di noi sono stati svegli la notte a leggere gli sviluppi di questa incredibile, farsa surreale, ipersurrealista, che questi pupazzi burattini continuano a portare avanti nel tentativo disperato di rallentare arginare ciò che deve succedere. Ecco, sappiamo di questo nuovo eh, decretino regio che tenta disperatamente di far passare per normali delle, eh, delle vessazioni assolutamente inconcepibili, autoritarie e fuori da qualsiasi buonsenso rispettoso della libertà dell'individuo, così come del bene collettivo in realtà. Il mio sostegno è non cedete, non dovete cedere, tutto questo è un grande film, questo è un grande film di cui siamo i protagonisti. Immaginate di guardare una delle vostre serie distopiche preferite su Netflix e domandarvi che cosa farà adesso il protagonista, che cosa faranno gli eroi, chi volete essere, chi volete essere in mezzo a quella narrazione. Ecco io vi invito a essere gli eroi. Della vostra narrazione, gli eroi di questo film surreale e distopico, gli eroi che sanno resistere. Vi condivido questa cosa. Io stesso vengo toccato direttamente in maniera fortissima da queste pseudo norme che ovviamente non eh, rispetterò, eh, alle quali troverò il modo di. Eh, in qualche maniera, forzarle, perché io non cederò. Io stesso sono disposto a chiudere tutte le mie attività, ma non chiederò mai a nessun essere umano, un marchio, per entrare in qualsiasi luogo di cui io sia responsabile. Questo non accadrà mai, non accadrà mai. Per cui invito voi anche a non cedere. E in questo momento sostenetevi con lo spirito. Ecco qualcuno per il video che ho pubblicato ieri che aiutava a mettere in chiaro un po' delle dinamiche che sono dietro la stessa concezione della malattia di cura mi ha detto, è eh, molto affascinante ma è complesso. In questo momento la discriminante è proprio questa. Ci viene chiesto di studiare, di crescere, di evolvere, di trasgredire a noi stessi. Chi non ha mai partecipato a, ma a una manifestazione ci vada. Chi non ha mai pensato eh, di inserirsi in un gruppo di protesta, di fare un'azione legale collettiva, la faccia. È questo il tempo di cambiare. Quello che ci viene chiesto è di cambiare, di essere all'altezza di queste farsesche provocazioni, di nessuna sostanza reale. Tutto questo è destinato a crollare, amici miei. Tutto questo è irrimediabilmente destinato a crollare e noi saremo la base di questo crollo. C'è uno tsunami enorme e non pessimistico, uno tsunami di crescita gigantesco, inarrestabile e lo sanno tutti, anche coloro che ci vogliono speculare e stanno tentando di sparare tutte le cartucce, gli ultimi colpi di coda del drago. Quanto durerà questa cosa dipenderà da noi, da quanto noi saremo disposti ad accettare questa divertentissima sfida, questa sfida che non ci deve deprimere ma ci deve esaltare, esaltare esattamente come succederebbe ai nostri eroi, dei nostri romanzi, dei nostri film, esaltarci perché è proprio il momento in cui tu mi presenti le cose più impensabili che io creo le risposte più impensabili. Io sono con voi, io sono con voi. Ricordatevi che cosa disse quel personaggio da, da tanti amato, ma non ancora abbastanza seguito, dove due o tre saranno riuniti nel mio nome. Io sarò lì con loro, io sarò lì con loro, non siamo soli. Questa divertentissima battaglia farsesca ha dietro delle forze gigantesche, forze che ci sostengono. Ci sono le forze dei trapassati, c'è la forza dello spirito tutto, c'è la forza della terra e soprattutto c'è la forza della Madre che in questo momento è con noi. Abbiate fede e studiate, crescete crescete, approfittate, non fatevi dire questo è troppo complicato, entrate dentro, slanciate la vostra anima verso nuovi obiettivi, nuovi orizzonti, nuove comprensioni, perché è così che traghetteremo il mondo con noi e tutte queste farze, queste farze assurde, si scioglieranno come neve al sole, perché non sono niente confronta la forza dello spirito. Io sono con voi, ci dissero. Stiamo insieme, sorridenti, in questa battaglia sorridenti. E se ci saranno da tagliare delle teste, le taglieremo, ma con il sorriso. E se ci sarà da insorgere, insorgeremo, ma con il sorriso. E se ci sarà da trasgredire, trasgrediremo ma con il sorriso e se ci sarà da disobbedire disobbediremo ma con il sorriso questo è il mio invito e questo è il mio sostegno per noi tutti per noi tutti in nome dello spirito e dell'uomo e adesso voglio concludere leggendovi quello che anche solo solo l'intelletto umano ha saputo creare di meraviglioso, sentite cosa dice la nostra Costituzione, la nostra Costituzione, articolo 2 dei principi fondamentali. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, i diritti inviolabili dell'uomo.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 Aspettiamo che si carichi un attimo l'articolo 13. La libertà personale è inviolabile. Nessun marchio! Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria. E nei soli casi e modi previsti dalla legge, quando l'atto è motivato dall'autorità giudiziaria, deve essere motivato. Motivato significa una procedura piuttosto complessa e non basta un ridicolo decretino regio per andare al di sopra di un articolo della Costituzione. Ricordatevelo questo, non è ammessa alcuna forma di restrizione della libertà personale. In casi eccezionali di necessità e di urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori che debbono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e se questa non li convalida, nelle successive 48 ore si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Vedete che la procedura è complessa. Ci serve un'autorizzazione, nessuno. Non fatevi intimorire da nessuno. Portatevi questo articolo scritto nelle tasche: un foglio stampato con scritto questo articolo e mostratelo a chiunque vi chieda qualunque cosa. Nessun gestore di nessuna attività può essere ammesso che chieda informazioni sulla vostra condizione sanitaria. C'è un, una delibera che il garante della privacy espressamente vieta quest'uso. Non siate sciocchi a farvi ingannare da questo fumo calderone sollevato perché i principi che tocca sono inviolabili e non c'è nessun decretino regio che possa aggirarli è punita ogni violenza fisica e morale, ogni violenza fisica e morale sulle persone, comunque sottoposta a restrizioni di libertà. La nostra Costituzione parla chiaro. Portatevela in tasca, sbandieratela, così come dovete portare il giuramento di Ippocrate e sbandierarlo quando incontrate un medico che non fa il medico. Portatevi questi fogli in tasca. Se li imparerete a memoria li potrete citare, se no li sventolerete davanti alle facce ottuse di chi ancora non ha capito che cosa sta succedendo. In ogni caso, insieme, scriveremo la sceneggiatura di questa incredibile, meravigliosa, affascinante, provocante, farsa contemporanea. E il finale sarà sempre un trionfo dell'uomo. Io sono con voi. Forza, forza, forza!